Detto fatto con Serena Rossi, tutti i tutorial della settimana. Serena Rossi, seconda settimana ha detto fatto, anticipazioni. Partirà questo lunedì 18 settembre la seconda settimana che vedrà, su Rai 2 a partire dalle 14, l'attrice Serena Rossi al timone del programma Detto Fatto, in sostituzione di Caterina Balivo, che proprio in questi giorni ha festeggiato il secondo mese di vita della sua piccola cora. Questa settimana, per quanto riguarda l'ambito culinario, vedremo Ilario Vinci Guerra proporre una versione speciale della pastiera napoletana, Beniamino Baleotti preparare un gustoso piatto a base di gorgonzola, la cucina con stile della chef Ligure Caterina Lanteri Cravet, le ricette afrodisiache di Monica Micheli, la cucina pugliese, con particolare attenzione ai piatti salentini di Dario Tornatori, il gelato del maestro Massimiliano Scotti, la torta di Francesco Saccomandi dedicata a Beyoncé infine, i cocktail di Flavio Angiolillo che potrà contare sulla presenza e l'aiuto dell'attrice Ippolita Baldini. Passando all'ambito del make-up, invece, assisteremo al debutto di Barbara del Sarto che porterà in tv i suoi consigli, mentre Martina Capone ci parlerà dell'utilizzo delle Liner Blue, ispirandosi alla cantante Rihanna e Fausto Cavaleri, di ritorno dalla New York Fashion Week, proporrà un trucco sui toni dorati anni 60. Tra le novità di quest'anno ci sono anche l'ostetrica Daniela Pergola e la psicologa Sara Roveraro. Con la propria attenzione rivolta alle neomamme e alla cura del neonato. Detto fatto, cosa vedremo da domani con Serena Rossi?. Per questa seconda settimana di Detto Fatto, condotto da Serena Rossi, per quanto riguarda lambito della moda, invece, ritroveremo Fabrizio Crispino che si ispirerà all'abito di un personaggio noto per una creazione per un ospite in studio, mentre Fabio De Vivo darà consigli sullo stile casuale Mario Dell'Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari faranno da giudici alla collezione di moda proposta da una ragazza iraniana. Per la sezione matrimoni, invece, Pinella Passaro aiuterà una sposa a scegliere l'abito per il suo giorno speciale e Silvia Nobi aiuterà una ragazza nella scelta del vestito per il matrimonio di un'amica. Per quanto riguarda lo stravolgimento del look, troveremo Tony Pellegrino e Salvo Filetti alle prese con due ospiti diverse. Non mancheranno le sezioni dedicate alla cura dei capelli e al design di oggetti. Morena lo giudice ci mostrerà un trattamento di bellezza per capelli prendendo come modella un ospite in studio, mentre Silvia De Giorgi darà nuova vita a un vecchio oggetto e valore a un prodotto low cost. Infine Giancarlo Scrofani ci parlerà di cover per il cellulare, con gli opportuni tutorial per realizzarle.